grazie presidente io sentendo gli interventi di tutti quanti, destra, sinistra io vedo che in fin dei conti siamo quasi tutti più o meno d'accordo cioè si parla del fatto che il, il fenomeno dell'emergenza abitativa ben vedere non si può affrontare in modo emergenziale si parla della necessità di aumentare il patrimonio pubblico ERP tutti i temi condivisibili Ovviamente questi temi poi vengono utilizzati per attaccare o per proporre sempre delle soluzioni un po' fumose. Mi spiego meglio. Si parla innanzitutto di quello che sta succedendo con l'ordinanza prefettizia, degli sgomberi per, uh, che sono appunto stati. Eh, ordinari al prefetto eh, per, eh, in ragione dell'incolumità pubblica, in quanto appunto queste parrebbe che all'interno di queste occupazioni, eh, queste occupazioni siano eh, poste in essere all'interno di eh, immobili eh, pericolanti, pertanto si deve procedere in quel senso. Io con eh, il primo ordine del giorno e il, con il Movimento 5 Stelle eh, chiediamo la necessità, un aiuto allo Stato in un certo qual modo di ovviare a uh, queste situazioni perché come detto è vero che eh, si, mh, si deve procedere appunto per la tutela della proprietà privata e su questo è nulla questio, tuttavia appunto è cosa notoria che è l'ente locale che si deve poi far carico delle eh, relative spese sia per eh, mh, le fragilità sia per eh, poi tutte le operazioni di pulizia, per cui noi con il primo ordine eh, del giorno chiediamo appunto, un aiuto concreto sia diretto ed indiretto allo Stato, quindi diretto al fine, eh, al fine appunto, che vengano elargiti dei contributi ulteriori rispetto a quelli che già vengono dati. In seconda battuta che ci venga data la possibilità un aiuto da parte dell'organo de, dell statale affinché appunto ci si dia una mano eh, a individuare dei, degli immobili laddove dove gestire appunto queste eh, questa, eh, mh, queste situazioni. Così come ha detto l'assessore Mammì che ha detto coerentemente appunto che tutto il giro, tutto, eh, il, mh, mh, tutta la situazione, insomma, del, dell'assistenza alloggiativa è ormai satura per cui necessitano nuove strutture oltre che nuove risorse. Poi tutti, eh, tutti quanti insomma, si parla appunto, del, dell'effetto e tutti quanti comprensibilmente parlano della causa, cioè della mancanza di ERP, se effettivamente c'è questa emergenza abitativa è perché appunto non, so, non è stato costruito abbastanza ERP durante gli anni e tutti quanti si invoca alla... Predisposizione di un piano per il eh, superamento dell'emergenza abitativa perché è necessario avere una visione d'insieme, una visione futura. Signori, io non so se, se vi do una notizia nuova, ma questo piano c'è dal 2014, c'è il piano regionale per l'emergenza abitativa e per il eh, piano straordinario per l'emergenza abitativa nel Lazio e attuazione del programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale, già esiste dal 2014. E non solo, vi do anche una nuova, una, un, un piano che non ha mai visto attuazione, ha provato il commissario, eh, il commissario Tronca a fare i primi atti ma con delle, delle difficoltà perché il modo in cui effettivamente la Regione Lazio negli anni ha previsto a, di, di affrontare questa emergenza, be, eh, eh, di questa emergenza so, non rientra in canoni eh, né politici né giuridici dal nostro punto di vista accoglibili. In seconda battuta, con la, con la secondo, col secondo ordine del giorno, noi facciamo, facciamo presente che anche le risorse esistono, già, sono, già esistono, esistono un fondo che supera le centinaia di milioni di euro in capo alla Regione Lazio, proprio per fare edilizia residenziale pubblica, fondi che non sono mai stati attribuiti a Roma Capitale, fondi che... Peraltro sono ormai ultra decennali e fondi che la Corte Costituzionale ha previsto possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per edilizia residenziale pubblica. Esiste già tutto, esiste il piano, esiste, esistono i soldi. Noi, da quel che possiamo apprendere, vediamo un po' un'inerzia dei piani alti, permettetemi questa espressione. Perché è solo ai piani alti che un fenomeno così esteso come quello dell'emergenza abitativa a Roma Capitale, che appunto non è assolutamente equiparabile a quella di qual... nessun altro ente locale, può essere gestita con i poteri e con le possibilità di un ente locale, ma deve essere giustamente amministrata e gestita da un ente superiore. Magari anche un, un, un, un ente che ha possibilità legislative. E infatti, coerentemente con questo ragionamento, il piano straordinario per l'emergenza della regione Lazio e il piano eh, straordinario per l'emergenza di Roma Capitale già esiste, è già stato adottato con, de con deliberazione di giunta regionale del 2014, tutto nero su bianco. Si è data attuazione a questa cosa? No. Io sono d'accordo con i colleghi quando dicono che la chiave della soluzione è nel costruire, nel riqualificare, nel aumentare la disponibilità del patrimonio ERP perché è solo là che si può sbloccare oggi in regione si sta parlando di tutt'altro, si sta parlando di sanatorie che da un punto di vista prettamente logico blocca tutto questo, lo scorrimento delle gradatorie ERP blocca lo scorrimento delle gradatorie e, e con l'ovvia conseguenza che chi era in emergenza abitativa magari adesso non è più in emergenza abitativa, chi non era in emergenza abitativa ma è in lista d'attesa per l'assegnazione di casa adesso probabilmente si troverà in una situazione simile a quella che, a cui cercava di, di rifuggire in certo qual modo. Quindi questo è un cane che si morde la coda, ma queste cose sono già previste anche nella legge regionale della, de, della regione Lazio del 99, in cui si riservava una quota parte dell'edilizia residenziale pubblica alla destinazione degli occupanti, di quelli non aventi titoli e via dicendo. Signori, non è questo il modo di affrontare questa cosa, perché se noi sottraiamo patrimonio destinato all'edilizia all residenziale pubblica e destinato per lo scorrimento delle gradatorie, è un cane che si morde la coda. L'emergenza abitativa sarà sempre lì, viene, veniamo privati di quote con cui, da dare ai legittimi affidatari di, di questi immobili, in base a gradatori, in base a dati oggettivi, non in base a vabbè ormai stiamo in un cul de sac, allora facciamo la sanatoria, a, a logiche pratiche, pragmatiche e peraltro a, a, assolutamente ingiuste per quanto mi riguarda, perché si, si legittima. Si dà forza, si dà preferenza agli atti di violenza, alle occupazioni illegittime e questo non è tollerabile quando ci sono persone che, aventi requisito che sono decenni che aspettano, decenni che aspettano la GIT. Questa amministrazione si è sforzata tantissimo nell'assegnazione e nel far scorrere queste graduatorie, ma per arrivare a un risultato ancora più evidente Ancora più evidente, è necessaria la collaborazione e un'unità di intenti tra, sta, tra ente locale, regione e Stato. Noi qui a Roma abbiamo un, tra le occupazioni più grandi di tutta Europa, occupazioni di immobili più grandi di tutta Europa, per cui ogni mese paghiamo centinaia di migliaia di euro di more. Io condivido quello che è stato detto dal consigliere Pelonzi ed infatti questo più o meno il senso del mio primo ordine del giorno, nel senso che questa emergenza abitativa non può, cioè eh, i soldi effettivamente che vengono risparmiati dallo Stato levandosi diciamo, da, da una condizione di mora poi cado, cadono sull'ente locale sotto forma di assistenza, assistenza alloggiativa e assistenza delle fragilità ed è per questo che si chiede appunto l'intervento dello Stato in, in, in, tali, in fia, tali finalità. Non sono d'accordo permettetemi un affondo di fioretto che non vuole essere assolutamente eh, insomma offensivo ci mancherebbe però io vedo che anche tra i colleghi di centrosinistra su cui appunto condivido le premesse almeno su questo punto di vista poi, se ripenso a due, a due consigli fa, in cui abbiamo votato, non abbiamo votato una mozione che chiedeva più o meno la stessa cosa, ma per ovviare, ma per ovviare a queste situazioni si chiedeva di mettere gli accovanti abusivi all'interno dell'edilizia residenziale pubblica. Non è questa la soluzione. E questo sarebbe poi in linea con la linea regionale, con la linea politica regionale ormai ultradecennale, direi quasi ventennale. Non è così che si fa. Se noi blocchiamo le gradatorie, tutto questo va a scapito di chi è in attesa, creando ulteriore emergenza abitativa. Io volevo fare un'altra un precisazione, per quanto è stato detto, non ricordo da chi, per quanto riguarda invece un differente fenomeno, che è l'edilizia residenziale sociale, che è una cosa, come è stato detto, ben differente dall'edilizia residenziale pubblica, quindi la housing sociale e via dicendo. Fa, quella fascia, quel, quegli interventi che sono nei confronti di chi effettivamente non è in uno stato di povertà ma è appena sopra la soglia dello stato di povertà e che basta semplicemente, una, è solo questione di tempo che, di, che necessiterà appunto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per cui l'edilizia residenziale sociale che è stato affermato da qualcuno non c'entra assolutamente niente nell'emergenza abitativa è un falso storico, è un falso storico bisogna dare la possibilità anche alle fasce poco al di sopra della povertà di poter, di poter insomma, usufruire dei servizi di, di, dei servizi di edilizia residenziale sociale e anche in questo caso che si dice eh, non c'è un piano non c'è un piano non c'è un piano il piano pure di edilizia residenziale sociale c'è c'è all'articolo 12 del piano casa del 2009 esiste già la regione dovrebbe fare una ricognizione degli immobili sfitti la cosiddetta carta dei suoli bisogna vedere questo e poi il comune dice dove deve andare è tutto scritto, è già tutto pianificato si sta solo, solo, solo rinviando e rinviando e ripeto, questa cosa del piano casa è del 2009 stiamo nel 2020 rinviando, rinviando, rinviando a un certo punto che succede? che ti bisogna fare la sanatoria perché stiamo in un cul de sac eccoci qua quindi i piani ci sono, i soldi ci sono, vogliamo incominciare ad attuare quello che è scritto nero su bianco ormai da decenni? Vi faccio una domanda, grazie.